Lei giustamente ha ribadito che eh, su queste faccende noi comunque sappiamo tutto, ci sono i nomi, ci sono i cognomi però comunque sembra che questo, questa vicenda rimani anche ancora un buco vuoto di conoscenza quindi come possiamo fare per sensibilizzare? Beh Intanto diffondere come fate anche voi tutte le conoscenze che già si hanno sono contenute in atti ufficiali, istituzionali, relazioni di commissioni parlamentari d'inchiesta eh, sentenze di condanna definitive, eh, dossier fatti dalle associazioni, c'è un lavoro già fatto, quindi diffondere questi dati, questi numeri. Dal 1991 al 2013 sono state oltre 80 le indagini giudiziarie sui traffici illegali di rifiuti verso la Campania, da queste indagini in questi vent'anni e passa già emerge... Un numero impressionante di tonnellate di rifiuti trafficati illegalmente, oltre 10 milioni di tonnellate. Si conoscono le aree finali di smaltimento, in qualche caso anche l'origine di questi rifiuti. Quindi L'impatto sanitario c'è, è certificato, è noto, va approfondito e bisogna passare dalle parole ai fatti. Noi dobbiamo insieme cogliere questo movimento popolare che è nato dal dolore, questo movimento popolare è nato dal dolore dei familiari, delle vittime, è nato da un'insopportabilità che è diventata diffusa, generalizzata, di condizioni di vita inaccettabili e che però non può diventare la pietra tombale oltre che delle persone della buona economia che ancora in Campania esiste ed è diffusa, questo è inaccettabile. Quindi dobbiamo trasformare questa protesta in un movimento che fa una grande iniziativa per la terra felice che è fatta di verità su quello che è accaduto verità e quindi quali zone inquinate e quali non, giustizia, le responsabilità e l'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e speranza che è quella di chi in questi territori continua a produrre, a farlo nella legalità, nel rispetto dell'ambiente. I consumatori devono sapere che tanti prodotti che vengono dalla campagna sono prodotti di straordinaria qualità, dobbiamo abbracciarla quella terra, non dobbiamo respingerla.